Francesco il nino, tac, parte 1 Zio sei pronto a bruciare i capelli? Perché questo esperimento, questo trabottino allora, Dice che anche passando l'accendino I capelli non, non si incendiano ma si arricciano io Sei vado, pronto? Io, eh, no, ora no <ride> sei, sei pronto? Io vado quando me lo dice Vai Buon day, benvenuti in questo oh. nuovo video Oggi oddio, siamo oddio. per fare degli oddio, esperimenti Oddio, aspetta, mi sono dimenticato una cosa, arrivo subito hai dimenticato? Scusa, mi ero dimenticato una cosa importante Oh, vabbè, ora possiamo iniziare sì, sì. Oggi, ragazzi, ho una cavia Dove? Gabriele, lui è la mia cavia Ah, io sono cavia io Sì, sono cavia. piacere, è Francesco mia... e il Nino ah. Allora, ragazzi, oggi siamo qui per provare degli esperimenti Ma chiamiamoli con il vero nome eh, Con dei trabocchini <ride> Perché questi non saranno esperimenti, saranno veri e propri Esperimenti Trabocchini ah, Me l'ho dimenticato Allora ragazzi lasciate già un bel mi piace e... Commentate con hashtag e Esperimenti Trabocchino. <ride> con <ride> hashtag Trabocchino Stiamo per testare, per testare Esperimenti più rari che ci girano Su internet L'hai visto proprio tu che girano? Sì, ah. fanno proprio... cioè, hai capito? Bando ai trabocchini Bando ai trabocchini Iniziamo con il trabocchino Il primo trabocchino Perché la parola esperimento non esiste più E un trabocchino Ci serve una busta dove di solito metto i pesci rossi Quando li vinci ai baracconi Quando sono morti Ok <ride> E un accendino Attenzione, Che faremo posso... con Trabocchini <ride> Allora io ti, ah, ti, ah. ti svelerò questo trabocchino Praticamente tu di solito quando metti il fuoco Cioè non è una cosa che si fa di solito Però se mai doversi farlo Se tu accendi la fiamme lo fai su una busta no. Cosa ti aspetti che succeda? Non lo so Si buca ah. Ok In teoria secondo questo esperimento trabocchino barra Eh? <ride> Non dovrebbe bucarsi non, Dovrebbe okay. Ah questo lo faccio io Il primo faccio su... io perché a te ti lascio l'onore del voce, secondo voce te lo botta. tengo io Tieni la busta per io. favore Maria Se si apre <ride> Se si apre sono cazzi Allora Di chi? Nostri Ah tuoi Cazzi nostri No tutti Eh no è vero, Poi devo pulire io Allora Teniamola, teniamola lontana dal divano <ride> Mettiamola ah! Occhio Ho occhio. salvato. Occhio Tienelo fermo Tu eh? fermo che io Eh? No Dio. Ma sei sicuro? Occhio. occhio Guarda che dopo non si può più dare la L'ho visto fare L'ho visto fare A, A me? L'ho visto fare Attento <ride> Occhio Ah stiamo per farlo Ah <ride> Guarda Guarda che poi Sei sicuro? Sì Guarda che Va bene È incredibile ah! È incredibile, avviciniamo la telecamera. Per ragazzi, siamo davanti. A un miracolo. Questo. Qua c'è la mano di Francesca e il nino. Questo è un trabocchino per la scienza. le sì. <ride> diretta. Allora, vai, mettiamo a fuoco. No, a fuoco no Lo sto mettendo. È incredibile, ragazzi, non si buca Ma <ride> è. Incredibile, il primo trabocchino è riuscito È morto il pesce rosso Un <ride> pesce rosso alla griglia <ride> Ora, se questo trabocchino ti ha lasciato di stucco Questo ti lascerà ancora più di stucco E ti dirò una cosa, non è un barbatucco No Questo esperimento dice che se tu buchi no. il sacchetto no. L'acqua non esce No. Zio te lo giuro, ho visto farlo Chi è tuo zio? Te lo giuro fra, fra fra, eh, fra... questo lo lascio fare a te devi bucare sia da una parte poi spingere e bucare anche dall'altra guarda che ti sbaglia e zio allora secco come se dovessi scoppiare il palloncino a un bambino che l'ha appena comprato vai eh Ok. chiudo gli allora, occhi eh. Occhio, occhio eh chiudo gli occhi Occhio. Aspetta. a dritto per dritto non stato per tatto vado chiudo gli occhi pronto? Eh. uno due l'hai mancato Scusi. così fa boccelli <ride> quando gioca a freccette. vado eh uno due tre è incredibile, ragazzi È incredibile, questo trabocchino sta funzionando, <ride> spingi Zio, devi bucare anche l'altro <ride> Sembra un parto Vai Sembra sta Vai, par... vai Sta partorendo sta fa... Oddio! Oddio! Ok, tienimelo, tienimelo, un secondo... No Ah, no, perché... Ah. Eh, hai spinto... Eh, perché c'è la penna bucata. No, eh, provo io, provo io, attendi. No, no, fratello. No, no, no, no, sta no, oh, cadendo. Oh, no, oh. no, no, no, no, sta cadendo. No, no. <ride> Va quello tra un puntino di... No, la penna è finita dentro. Abbiamo bucato Questo era un trabocchino che ci ha fatto tanto. un trabocchino Perché era funzionato Solo che la penna era troppo corta per la larghezza della, della, della, della boccia E quindi è fuoriuscita l'acqua Però come avete visto all'inizio Non è uscita l'acqua La supposta è troppo grande Quindi ora che siamo tutti belli che bagnati Questa penna non sappiamo più dove, inf dove la infiliamo <ride> Passiamo con il terzo trabocchino Del giorno Perché Quello che ci serve è... <ride> <ride> Sempre un astro accendino Che faremo con? Trabocchino Ok, vedo che hai imparato E perché cose così non se ne vede Neanche Casanova Nova queste magie Chi è? Era un tuo sì, amico, no? Sì, è come Francesca e nino Ok, e quello che ci serve quindi è un accendino e una candela una candela Il trucco dice che se tu accendi la candela si E dopo la spegni Dopo semplicemente passato l'accennino così Si, si riaccende è Incredibile Io lo sapevo La sapevi? Sì, da tempo Sì? Ah Dimmi da quando da quando? Da quando me l'hai detto È sul pezzo, Gabriele è sul pezzo. Chi? Ci sei? Che devo fare? Guardare. Ah. Che stupirti? una <ride> cosa che ha preso fuoco è il mio dito. Si riprova. La mia dita. Oh, ma che cosa è sta candela? Ma che candela è? Ok, oh, ce l'abbiamo. Questa candela stava per farci un trabocchino. Spegni la luce con, con questo trabocchino no, no, facciamo con effetti speciali. Non Alt. fatelo a casa, eh. Occhio. occhio. Gabri, occhio a star dietro la telecamera che potrebbe esserci, capito? Un effetto. Ok. Vado? No. No. Oh, no, aspetta, qua via. Via. Ok. È <ride> incredibile! Questo trabocchino ha funzionato. <ride> Ma che senso ha? È normale che si. Riproviamo? L'hai riaccenduto! È incredibile! <ride> ma non È, ha senso Eh no, sì che ha senso Perché no. prima ci ha messo un tot per, per, per accendersi Adesso basta che passi sulla fiamma Ti darò un, un altro trabocchino ma <ride> metterlo sul dito non ti No, faccio. mettilo tu Lo metto io? Eh sì Guarda È incredibile Non l'hai messo vicino? Ma non è, vero, non è. Questo è. <ride> vedi che adesso ci mette di più perché il fumo è andato via, vedi? Devi tenerla. Poi se fai così. Eh? Ma è incredibile! È fantastica questa cosa. Ok, vieni. <ride> Ti posso dire che questa cosa servirà a tantissime persone. Quando dovete fare una cena a lume di candela. Voi spegnete li accendete. E <ride> stupite la ragazza, così la conquistate, ragazzi. Così la conquistate. Così la conquistate. Così la conquistate. Sì, sì, sì. Guarda che addominale. <ride> Madonna, come hai fatto? Svegli il trabocchino. <ride> Vai, continuiamo. Ok, ragazzi, allora, siamo pronti per, per l'ultimo trabocchino, nonché il più pericoloso. Cala il separio? Alza il separio. <ride> qua c'è bisogno di un minuto di silenzio. Un minuto, un minuto, un due, tre. A partire da ora. Un minuto, finito. Prestate molta attenzione perché questo è uno dei trabocchini, trabocchini più difficili e sì. pericolosi. sì. Che io abbia mai compiuto. Sì. E vi dico che ne ho fatti tanti. Sì. <ride> Questi sono stati i primi. Per ora quanti hanno funzionato? Ok. Se qua, se c'è il rischio che questo trabocchino non funzioni... <ride> io... io, <ride> io serietà, per favore, serietà! Se c'è il rischio... <ride> che se questo trabocchino non dovesse funzionare... Io perdo i capelli. Ed è una delle mie più grandi fobie... E poi dovrei subire Gabriele Diventi pelato? Sì. Che mi fa tutte le battute contro. Io ho paura e di. E che pelata. mi insulta. No. Sei pronto? No? Neanch'io, però Lo dobbiamo fare. Per chi? <ride> per loro. Perché loro si aspettano grandi trabocchini da questo video. Mi raccomando se non ancora non l'avete fatto, commentate con hashtag. Diciamolo insieme Con hashtag, basta, solo hashtag Diciamolo insieme, insieme. Hashtag Trabocchino Kino. Insieme 1, 2, 3 Hashtag Trabocchino <ride> Insieme fra... Vai 1, 2, 3 Hashtag Hashtag trabocchino. trabocchino Ok, allora Per questo esperimento ci... <ride> ci serve una cosa che fino adesso in questo video non abbiamo utilizzato no, Mai Non accendino Che fa rima con Bambino non con trabocchini, con bambino Cioè queste questo è vietato ai bambini, mi raccomando Ragazzi questo è un oggetto che dovete usare con cautela Perché è in grado di Di? Eh, di far niente Non va <ride> Di accendere una fiamma, una fiamma. È incredibile eh? Come è? ha fatto passi da gigante la tecnologia <ride> La scienza dice che se tu prendi un ciuffetto Tutto... di capello Sì Un ciuffetto Tutto... Non si incendiano tutti i capelli ma cioè, ovviamente solo passando e eh, facendo così accendendo la fiamma il capello non si accende ma si arriccia si arriccia. Sì, infatti si dice che tutti i bambini ricci avevano dei piromani come genitori <ride> Allora tu lo accendi zio. Io lo accendo Oh zio così zio se io perdo i capelli è un casino <ride> mettete, Io ho la fobia mettete tutti dietro tutti dietro Allora ciuffettino piccolino. piccolino Piccolino Allora io lo tengo da qua Ma sei sicuro che Mettiamoci più vicino tutto. Va... Mettiti di, di, di lato In caso soffia, zio <ride> Ragazzi non fa occhio, eh! Non fatela a casa! Questo, ok Ma ci sono No, non devi tenerlo acceso, devi no. Così Cioè okay, acceso, mai. acceso però veloce Vai, vai. Ah! Non è successo niente Più vicino, più vicino No, e non proprio, proprio così per... veloce, così uh -huh. Ok, vai, c'entra i capelli no. Hai visto? <ride> guarda è riccio non è successo niente non è, è riccio fatto. ragazzi non è successo niente, sì. riproviamo ecco com'è nata ecco. guarda, guarda. <ride> è diventato Questo nero riccio lo ripeto. <ride> no ma era funzionato perché dobbiamo riprovare? non ha funzionato allora aspetta deve esserci la te allora io okay, vado vai, tu vai. quando me lo dici tu vai me l'hai detto? si sì, vai, ah, vai non lo sapevo scusa più vicino mi sono bruciato, scusa. Eh, questi sono gli effetti collaterali. Attenzione, <ride> leggi le istruzioni. Ah. Aspetta. Vedi che Dai, no, guarda. Sì. Sono ricci. <ride> sì, Li vedete ragazzi? Eh? <ride> <ride> <ride> <È? ride> Mike! Inc è incredibile. Oddio. Per questo ciuffo dopo me lo taglierò. Ragazzi, abbiamo superato ed è detto che anche l'ultimo trabocchino ha funzionato. <ride> quindi lasciate un bel mi piace perché noi abbiamo messo a rischio la, la nostra vita non mi ricordai una parola okay. <ride> commentate con hashtag okay. fino alla fine, fine se avete visto questo video fino alla fine e se, la... se stanno guardando ora sì. <ride> gli altri come lo fanno a sapere? gli Sei altri lì? non sono veri so, fan perché non hanno visto il video fino alla fine Maleducato. Ma questo video termina qua ragazzi spero vi sia piaciuto lasciateci nei commenti Qualche altro trabocchino che potremmo riprodurre Ragazzi vi lasciamo i nostri social qua in descrizione Giuseppe trattino basso, trattino basso barbuto e cavia Io Trattino basso, trattino basso Io Cavia Io Di cognome Comunque qua Seguiteci perché noi sui nostri profili facciamo trabocchini ancora più estremi Di cognome E anche di nome Oddio Piano che sono un... Mai sentito un addominale così forte? Oddio Vado al bagno ora Ciao, ciao ragazzi!